Grazie al consigliere Politi per il contributo, ma io credo, c'è cioè, stata anche una volontà di mantenere questi temi separati. Qui oggi stiamo parlando di un atto che va a riconoscere contro la violenza la violenza di tipo sessuale o di diversità sessuali e non vorrei assolutamente inserire, e già ero stata chiara in precedenza con il consigliere, un altro tema che va trattato sicuramente in separata sede. Quindi io già manifesto eh, anche in maniera condivisa la mia contrarietà a inserire questo emendamento e, e se posso eh, sintetizzo quello che è l'emendamento che già avevo anticipato prima, che fondamentalmente prevede l'istituzione di una consulta. Eh, ecco, cioè, va bene, quindi, il suo no. Diventa a questo punto un intervento di illustrazione dell'emendamento a sua firma. Sì. In sintesi si, si integra l'atto eh, prevedendo ufficialmente l'adesione di Roma Capitale alla promozione di questa giornata eh, si chiede inoltre l'istituzione di una consulta permanente che permetta un dialogo e un confronto costante con l'amministrazione e si chiede simbolicamente di poter esporre la bandiera arcobaleno contro proprio le discriminazioni, contro la violenza ogni giorno, ogni, ogni 17 maggio in occasione di questa ricorrenza sia, grazie, sia in Campidoglio che in tutti i municipi quindi in tutta Roma Capitale proprio per sensibilizzare verso questo tema eh, grazie